Pianta pirangha si unisce la lotta. Evviva! Esatto! Ora pianta pirangha è disponibile DLC. Ok, sì, nuovo aggiornamento, 2.0 Non mi interessa. Toycon, oddio. Ok. Ciao a okay, tutti okay. ragazzi. Eh. Ora oh, possiamo fare la intro. Grazie. <ride> Ciao a tutti ragazzi, io sono DynamiteX e Marco007. Siamo tornati su Super Smash Bros. Ultimate. Allora, il volume mi sembra un basso alziamolo Esatto. Taglio. E okay. okay. il micro taglio per alzare il volume. Possiamo andare all'avventura. Uh, chi è che dove iniziare io? tu? Io. Allora, io scetta mm. un Me lo ricordo che tu dicevi... Che tu hai detto... Ma finalmente inizio io. <ride> eh, esatto. Iniziava sempre tu. Scorretto. Uh, allora usa pir Piranha Plant. E perché dovrei? Ma è già attivato. No si sì. uh, no non è ancora no, ok attivato. io mi ricordavo di sì vabbè mi sa che lo puoi usare già si sì, è certo che lo posso usare infatti sarà uh, prova mi sa che solo quando finisci il gioco uh grotta, no. è vero stavolta Marco non l'ha aperto per sbaglio quindi possiamo semplicemente esplorazione completata ah, ah, ah, ah, missione completata è caduta una bici che sta fuori oh vabbè chissà mm -hmm wow tanta roba Eppure gli spiriti sono saliti di livello Quindi manda quelli quelli uh... Ah quali erano che devo mandare? Uh Manda manda non gli spiriti aiutanti i combattenti Perché? Perché così salgono di livello Quelli deboli Quali. Quali sono i combattenti? Quelli colorati Questi tipo? Si sì. ah, quelli ehm... di livello basso, tipo Drill. ka, ka Kameka dove è C'è è rossa. C'è anche lui che è nabbo. S no, no, vabbè. È a effetto abbassato. Vabbè. Allora. Kameka, sta lì. E poi l'ultimo. Um, Quello è il lui. primo. Il primo. Ok, parti. Vabbè. Non importa. Il primo, nel senso Rabbit Kong. Rabbit Kong sta solo a un livello. Rabbit Kong può servire, ok. Continua. Non è vero, visto che è un livello. Nel livello 1. Ok, adesso uh, vediamo i personaggi, formazione. Eh, si. Sì, bisogna vedere se c'è. Che a me è arrivato l'avviso, ora puoi usare piranha Plant. Infatti non no. la possiamo ancora usare. Ok, niente, allora. Cambia continuo. da Marco007 a Dynamo Tiz. Lo cambio no. dopo, tanto io mi ricordo la differenza tua. Allora dove che dovevo andare? Eh, non lo so, tu lo sai. Ah, andiamo, aspetta un attimo, giù. Wow Ok andiamo di qua Calypso con Wendy allora lui è difesa quindi devo prendere lancio giusto? Sì Perché non ho più niente? Perché l'hai mandato a lavorare quello che avevi a Ah allora. allora lancio Li mangio. hai mandati tutti di lancio E poi non ho visto Il eh, nemico inizierà l'incontro con un jetpack Niente di, di preoccuparsi la velocità del nemico aumenterà Ok Puoi usarlo pure eh, comunque metti r filtro R uh, Consigliati consiglio. Ok Ah niente eh, ho detto che non c'è nulla si è di sì, una, vabbè togli togli sì. Ho detto togli consigliati ok mettiamo no, no, questo qui no. a un po' di più um, Devo cambiare personaggio Allora facciamo Io farò in ordine i personaggi eh. D'ora in cui Perché? In perché mi va? Non posso scusa. Ah non Anzi no, uso la skin classica, dai. Oggi mi va di essere sul classico, dai. Ok, quindi siamo pronti alla facco. <coughs> Way. Well. Squadra Way. Well. Me ne sono accorto. no. Quante sono? Quattro. Che mi devo ricordare più i comandi che hanno gioco un po'. Glielo puoi togliere il jetpack. Ma davvero? Mì. Non giocavo un pochino di tempo, quindi devo riabituarmi un secondo. Un pochino, da quattro settimane non giochi. Appunto, ma un pochino, no? Bei po'. Moltissimo. <ride> wow, oh, wow, oh, oh, calmi tutti. Ok, mi è morto il jetpack. Double kill, giusto? Sì fare l'attacco caricato e tu muori invece è brutto che non puoi capire quale, quale Wendy tipo c'è una con più di 100 di percentuale l'altra con 0 di percentuale ma vabbè non importa tanto sono tutte deboli ok easy peasy questa prima battaglia calypso abbiamo finito aspetta che dai jeffa ok uh, pure aspetta devo provare a metterti livello la, lo spirito la, la combatto uh, Facciamo che fai questo? Tanto questa non un da nessuna qua. Quindi concludiamo. terry maestro. Giustamente lui sette il personaggio su Kirby. Ora io seguito. faccio tutto casuale. Cambiate il nome se vuoi. Io ti, ti sconsiglio di mettere casuale, ah, te ne pentirai. ti te Vediamo chi è uscito. Se Olimar mi ammazzo. Ok. <ride> Se ho rimartiamo mazzi, sembra giusto. Ah, è vero. Eh, che faccio il più potente? Devi vedere quello consigliato? Eh wow. Attenzione <ride> degli strumenti. Perché cosa fa? Si strumenti gli strumenti fluttueranno verso il nemico. e mo fluttuano oh, verso i Ah, ah c'è anche Vinkartore. Che c'entra Vinca perché Terry è di Link. E perché c'è Shulk. Shulk allora? Perché Shulk è uguale a Terry, è, è identico. Ma perché? Che cosa sono sti cameo quindi? Non sono cameo. Ah no, tu mi stai dicendo. Hai preso una bomba al volo senza volerlo, sai? <ride> Volevo prendere un oggetto. Questi oggetti sono utilissimi, è quasi impossibile togliersi. Ah, è vero, quel coso lì, quel ti coso. Ti fa volare è, via. Se ti prende, se in un caso remoto ti dovesse prendere. Premi tutto, tu devi, devi cercare di... Libero. Ok, ho ucciso Link e Shulk insieme. Eh, ecco il fatto. Eh, un attimo. Okay, Cosa Terry? fa Terry? Tu non è che l'hai visto. Terry mi sembra un personaggio di ricche e morti, perché? Terry, Terry è uno spirito maestro come Charlie e quindi ha una palestra. Ma no, Terry ha un emporio. Nell'emporio si compra... Non le era le... una palestra quella di Charlie. Ah, è vero. Una <ride> ok, usa i <il> PSP <ride> per fare acquisti A volte... Potresti trovare delle, delle vere occasioni. Ok. Ah, si possono comprare gli spiriti qua. Si. Sì. Ah, strumento di supporto. Camettutti di strumenti. No, non mi serve. Questo può servire, lo compro. Um, Io di solito mi compro tutti gli spiriti e basta. Che dici? Me ne compro uno? Fai quello che vuoi. Uh, ma, ma, ma, ma, ma, ma. Ah, questo non ce la faccio? Non mi va vale di buttare troppi soldi, quindi penso a posto così. Sì. Ok, quindi adesso devo andare dall'altro... Borgo, scusate. non andare dall'altro lato. Facciamo tutto il giro e andiamo di qua. Veramente quello è il mio puff. Va bene, il tuo puff. Path? Path. Vado qui a una specie di tempio. Top, man o la caso Megaman L uomo al top squadra Megaman, 4 Megaman, allora vediamo gli attacchi in corsa dell'emico saranno più potenti contro la energia ok allora vediamo uh, cambiamo lui attacco deve essere quindi lei suppongo okay. uh, e poi queste filtro consigliati <ride> molto più okay, sono le chiavi <ride> le e chiavi qui? vabbè la la frutta No, non c'è nient'altro di consigliato Dati okay, metti uno che ti piace Questo attacco pugni più allora E poi cambia tutto Calmi un personaggio E suppongo anche il nome se non l'hai già cambiato Kirby Sì uh, Ok E poi Kirby Oggi non cambio le skin Oggi mi piacciono così i personaggi Quindi ok È un peccato che non abbiamo aggiunto la, la skin di Kirby di Kirby Oscuro Cioè okay. No Ah, Kirby Carbone. Non è. Quello dell'abilitore di Specchio, uh, oh, Kirby Oscuro. Non cioè, hanno raggiunto però... hanno aggiunto la skin di Meta Knight perché è senza maschera, mi hanno attaccato su una bomba. Vabbè. Come lo conosco? Io pensavo oh. quello che fa ca ca il Cameo nel. In, eh sì, quello! Ah, il, è quello lì. Kirby sarà. Vabbè, uguale sì. a Kirby Carbone di Topia all'attacco. Sì, però non, non è così. Cioè, quella è una skin toppia l'attacco è uscito dopo di, di, di labirinto degli specchi davvero non lo sapevo come eh. lo sapevi dai il labirinto di specchi è, è tipo del NES penso no <ride> il, il NES ma sei stupido non esiste manco Kirby del NES se, se, se, se. è del vabbè. DS come toppia l'attacco vabbè comunque sì, è tutto tutto lo stesso peso topia però mi sa che è uscito dopo um, aspettati vaccano livello beh sì. vale, sì. ci siamo invertiti la, la via non fa niente da no. qui tu vai di qua, rosso squadra in giro, qua oddio quanti? Ah, sono mini sono tre, 4 e 4 quindi Come? in totale ce ne sono. Cosa? si sì, non ho capito uh, tereno esatto, in fiamme 4, 8, 12 10, 10, 10, 10, 10, 10, fiamme capito 10, sì. comunque non è 12 è 11 no c'è cioè pure quello normale uh nooo Sì! che cosa normale, dove quello normale? quello è normale dove l'hai le letto? vedi conta pure quello di sopra perché carica quello vicino al simbolo dell'attacco e poi quelli sotto no no no non lo conta si sì, conta Vabbè, allora conta Sì. visto che io ci ho già giocato e lo so si sì, si sì. metti quelli consigliati il terreno è in fiamme, ti ricordo eh sì, l'ho messo Samus tutta gravità per qualche motivo Ah. <ride> perché è Don Bongo, tolido. Senti, io potenzio lui. No. Perché? No, no, no, no, no. Senti, vedi un un, uh, uno spirito che ti svantaggia, non fa niente. Non sprecare il cibo, no. Ma perché, perché? Perché è Don inutile, Bo non ci serve. Ma Don Bongo è inutile. La Trovere, troveremo un altro spirito di pesante più forte. <ride> Almeno 33. Don Bongo fa schifo. Appunto, non lo usare Metti un pixel, un pixel Metti quello lì attacco Così ti potenzia l'attacco Vabbè. Che problema c'è? Non spieghi Non è che solo perché la piramide dice che Che sei Triangolo Non è una piramide Il triangolo <ride> se, Il triangolo dice che, che sei svantaggiato Cosa? Te, ah, il triangolo sveglia Eh sì, lo so Che alcuni Se, se magari tu leggi Ce ha scritto D'anni ridotti, non immunità e eh sì, lo so. Comunque il jetpack l'hai droppato già. Comunque. Comunque, guarda, contali. Sono 4. 4. Poi altre 4. Vabbè, allora, stavo dicendo, non è che solo perché te lo dice il triangolo che sei in svantaggio o sei in svantaggio al non vedi come sono scarsi? Hanno solo 10 pv e tu li hai tipo 50 e passi. Ci sono tre, tre di quattro, tre tizi di quattro, vedi? Vabbè, ciao Marco Avevo ragione io Addio Marco, sei morto Ah, è vero che in l'incontrovi No, perché non mi dava le... Ah, è vero, non mi dava consigliere Ciao, è ciao col È colpa di... De... <ride> è colpa di niente no, perché si... È colpa mia, perché avevo letto male il coso No, no, no, no, no. allora perché non avevo letto lo spirito. Magari fuori il jetpack. E eh, tu devi sempre leggere tutto. Devi leggere sì, tutto. come devi se, se tu leggessi tutto. tutto. Io leggo tutto infatti. Cambiamo personaggio. Ho detto cambiamo un personaggio, ecco. E mettiamo... Mi sa che è sempre Marco. Sì. sì. Ah, ok? No. Uh, tipo di vita 10 mm. 12 di 10 ah, 120 no. ho capito solo ora che sono, sono degli incidero uh, mini perché il pikmin rosso è piccolo e sputa fuoco non sputa fuoco vabbè è un pokemon fuoco ok pokemon ma sei stupido come non è un pokemon uh, incidero il pikmin non è un pokemon io non ho detto pikmin dopo no. io ho detto ma il pigmin rosso non sputa fuoco. E okay. non credo neanche in Cineori. Cioè non ah no. lo so. Ah no? Ah no? Sì. Dai, madonna. È rimasto solo lui? Che sì. No, questa è la prima wave. Ma come sono lenti? Basta che li lancio via. Ah no, era la seconda Ok, dammi Aspetta, devo prima andare Allora, figlio di rosso, rosso è Immunità al... al veleno. Alveno sì, No, immunità al territorio Al territorio E che ne so, quel cosa Marco lo sa parlare oggi allora. Dammi Aspetta uh, uh. Non è una battaglia, boss Ah, è il master ed che c'entra ci la ciotola Aspetta, ti prego Devi riparare il ponte se vuoi attraversare No, guarda! Uh, c'è un personaggio, però quello aspetta bene dopo. Quindi ora ci scambio i percorsi perché tu l'hai hai appena fatto al mio, quindi... Uh, Dai, non mi è più, sto è più a questo. Quindi vai qua. Morag di Xenoblade. Chronocycles. Allora, consigliati. Chronocycles. Magari leggi che cosa ti dice il nemico prima di mettere subito tutte sub, sub, sub, le cose. Sconfiggi il personaggio principale per vincere, quindi c'è pure palutena. Territorio in fiamme, ti lancia l'infliggimento ti danni. Ok. Quindi io non tocco terra. No, sono le piattaforme suppongo. Mi non gioca sempre in casuale, così di sicuro vince al primo tentativo. Mi voglio esercitare, che poi mi è uscito Pac-Man due volte. Comunque io sto usando il... questo per fare gli attacchi no no, no, no ti prego perché... è utile no è inutile non sei tu sei inutile, inutile. tu non serve a niente Guarda, ho no, detto non lo sai usare cioè avresti potuto lanciarlo l'idrante non l'hai fatto se solo come si fatta. lancia l'idia l'idrante? giù no quella è lato madonna mia. no qualcuno è inutile. è pac ma è il personaggio dopo dopo marco sì eh, Ok Allora, il gioco con la stessa formazione Perché sì, hai perso <ride> che no, no dai Ma io no, l'ho no, fatto no, Però mi ha fatto, fatto no. un, lo, lo, lo, Il coso laterale No, no, no Avevo fatto il coso in su Senti È tu, vero Tu devi esercitarti da solo quando no. sei no. a, no. no. a, no. no. a casa No Tu usa il personaggio che sei usato E eh, vabbè, mi esercito pure qui E non posso esercitarmi no. no. da solo per, quel, per qualcosa che inizia con la. con la S e in inglese fa rima con fico. Ah. Scuola. Perché dovremmo fare rima con fico? Cool. Cool scripta. Ah, quel fico. Pensavo il fico come frutto <ride> Stupido, magari specifico quindi. di. Di. di fresco. No, fico. Fresh. No. Fresco in inglese, è cool, è cool. No, fresco è anche fresco, certo Ah, ah, dovevo uccidere lucido ok. Lucina! Okay. You don't say. Ok, avanzi. Avanzi. Okay. Avanzi. Okay. E adesso vado a affrontare il personaggio. Vado! Vai, vai, no, vai Ed è comunque un personaggio, no! Go no back, leggi le informazioni, fumo nell'accio. Ah wow, è incontro all'energia. Metti quello dei pugni. Non c'è niente da E, e puoi diventare Mac, sì. Vabbè, giustamente Little Mac diventa Big Mac. <ride> diventa un Big Mac, l'avete <ride> capito? quello del McDonald's. Non guardo neanche che scelta con le figlie della mia esistenza Mario con la skin di Waluigi bello viene venuto... perchè non aggiungono Waluigi? Non perché, perché. è ormai un meme non possono accontentarci ormai devono farlo e basta se, ma il motivo principale è per quello magari l'hanno per... perchè perché, perché motivo... non l'hanno creato quelli della vita non hanno messo perché... Ah, l'hai è... ucciso così invece che ridurre l'energia a zero. Sì. Che schifo. <ride> Io faccio così. Oh, mamma mia che l'ambo. You don't see. You don't see. You don't see. You don't see. Wow. Ok. Meno male che non li facciamo tutti in una parte. Blink. Vediamo un secondo. Cos'è che dice Albero delle abilità? Eh? Ce ne abbiamo 16. Non possiamo prendere nulla, wow, che schifo. Vabbè. Okay. Che stavo. di che stavamo parlando? Personaggio, io combattere. No, di che. Dov'è? Dov'è il personaggio? Sta nel tuo nel, Nella tua via. Vuoi dire nel puff. Uh... Puff, Wait, di qua. come che si legge puff di Puff. Puff. Jiggly puff. puff! puff. puff. Jiggly Don... via. Donkey Gong. Allora lui è... Do Donkey Bong! Allora, vinci l'incontro per salvare il personaggio. Allora lui è lancio, quindi devo mettere attacco io di regola. si sì. Ok. E abbiamo anche il personaggio... Hai capito? Donkey, Donkey Bong. Allora mettiamo quelli consigliati. Che non c'è nessun consigliato. So, Consigliare a quelli d'attacco. No, eh? nemmeno quelli d'attacco consiglia. Va bene. Allora mettiamo lui e poi mettiamo qualcun altro che può servire? Jetpack? No? Ellie? Bacchetta? Alice? Un raggio rabbioso, Dio, quello era bolissimo. Che cos'è il raggio quella, rabbioso? Quella specie di pistola laser. Ah, mix... Ah. ah, è quella pistola laser che io tolgo sempre quando c'era... Sì. No... Uh, CD. Ah, contrappole. Ok. Se diventi due volte attacco in più con i pugni. Uh, bello questo. Cioè, abbiamo due combattenti qua. Attacco più con i pugni, attacco più con i pugni. Bello, bello. Cambiamo personaggio. E facciamo ah, quindi... il nostro carissimo Oliver Perché? Ah. Dopo Mart non c'era Pac-Man, come dicevi tu. Vabbè, senti, io uso Kirby. Vabbè, Kirby è un Olimar eh, diverso. Io sono la stessa persona, Vabbè, per i personaggi eh, non mi interessa chi c'è. Io uso Kirby. Kirby. E non Kirby. hai neanche cambiato nome, bravo! C'è Dynamite X, bello. Eh, lo so. <ride> ti volevo scherzare. Che è? ti vuoi. Voglio... Lo voglio tontare. Wow! Lasciami! Mi devo riabituare! Smash! Pungi fitzo! Pungi fritz! No, volevo fare una cosa finissima una KO col martello finale. Bello, Spera. mamma mia che, che bene essere. vuoi aspettare tu subito questa mano? Non chi compra se la lotta. Tante sfere abilità. possiamo finalmente prendere un altro personaggio e spaccare le mani di Marco che Continua a richiedere il controller senza alcun successo, vedi quanto tempo stiamo? 23 minuti 23, aspetta, Dio santo, devo mettere prima le abilità Te la mano, la mano. mi hai lì la mano Te la, te la stavo per morire. ringrazio Ah, vediamo. No. Durezza e raggi, vedo. Uh, per la che più veloce mm. può servire. Non questa sei il mio 80 capo. cosa? 80 sfere. Sì, alcune costano 200. No, no. Costano 170. 100? 130? 130? 130. Si, vola. No? Uh, oppure, quale altra c'è da... questa? Se mi caricato, conservato, può servire. Um, sì, io direi questa, dai si sì. oppure si sì, dai no. Evviva io Una... adoro gli attacchi smash tutto il tempo che vogliamo possiamo tenere premuto così no veramente lo teniamo così e poi quando finisce non, non ci parte ma eh, rimane eh, lo così lo so finché teniamo premuto non, non parte adesso vai un po' di eh spazio. ma non, non rimaniamo così possiamo ancora un Bobby giocare. Bros in full. Link bambino giustamente che poi non è Link bambino ma è Link giovane la mossa speciale cioè, sarà più potente cioè le bombe, le bombe naturalmente giusta, bello. nico serà più mosse speciali cosa? Di perché lo scenario di Yoshi? Oh no, ma che schifo Yoshi? si sì, quello sì, di... no. Cioè Link, proprio Bros Junior e Yoshi eh. Metti qualcuno metti i primi due come al solito lo spirito combattente è quello giusto? si sì. ha messo casuale hai lasciato Kirby sì. Ok, link bambino che in realtà sarebbe... Perché cioè, prima che mi dici non cambiare che perdi? Poi tu Kirby no! Due sono... Due... Ah, giustamente sono... Sempre... Ah, ecco perché mi ha fatto la presa. Perché tu hai messo la presa. Perché tanto tu non lo usi lo scudo. Tu lo usi soltanto quando ti viene in dopo tanto tempo. Non lo usi rispetto Sì, ma io, io con quelle cose che hai messo di presa... Io faccio gli attacchi smash. Ma come? Ma perché? Ma tu sei tutto strano. Nessuno attacca con i comandi di presa. Ma che ne sai? Con quante persone conosci che giocano a Smash Bros? Di um, te, Paolo. Ma chi è Paolo? Non l'abbiamo già detto. Um, Paolo non gioca. No, chi ha Vabbè, ci ha giocato. Pensa con questo giocare. non ci ha mai giocato. Visto che ah, ha giocato shai. con i comandi di presa. Ciao, ciao. Gibby. treasure. Winky Kong. What? She's dead. Yeah. Um, di qua dove si va. Chuchu. Oh, da qua si collegano le strade, quindi vado di qua. Allora, Jiglepuff giustamente. Terreno appiccicoso. E poi Kirby, che bello. Ok. Uh, formazione devo mettere Grab. Ah, la è di Kirby? Grab. E poi terreno appiccicoso, no. Quindi dov'è il. Jetpack. jetpack. Jetpack, Jetpack. Perché jetpack? <ride> che cosa me ne faccio di jetpack? Voli? No. Visto che la, la, la, il corso per il telerapici coso occupa troppo spazio, tengo quello per i pugnini. No, ma... veramente. Mandato... Ah no, non è vero. Co occupa due spazi. Sì. Diciamo so. che uso Donkey Kong. Sì, Donkey Kong. Perché non? Però no? Donkey Kong lo voglio almeno. Sensei Kong. Sensei Kong. Alpino. La, la super guida di Donkey Kong Country. <ride> Perché? <ride> è vero, è così la super guida. Ok, Gigripa. Gigrepath. Gigripath. <ride> Perché hai fatto il toggle? Ha fatto mi ha mi appena fatto il parry. Oh no! Oh, gente, p. Parry. Dov'è il perry? Da Jigglypuff. Dove per colpo non fai mi so facendo <ride> un attacco letale, brutto infame. <ride> Cosa? Non ho manco fatto la scena! Gli ho distrutto lo scudo e ha fatto lo sorvento però per qualche motivo è volato via, Va bene. Mm -hmm. uh... E non ho manco fatto quello quello che non vola. Okay. No, ma perché gli ho distrutto lo scudo però per qualche motivo è volato. E ah, pensate che. Quando... Hai buggato il gioco? Sì, ho Qualche glitch per forza, aspetta, vediamo. No. Ok, deve andare in giù. quella come corre Facciamo che vai di qua. Sci la no, è non lo no. Perché Vabbè. Shishman? Non lo so, esiste. Ho letto, ho letto Shishman. Anche se eh. non esiste. Vedi che cosa c'è di, di cose? Tanto c'è Donk Bong. Ho Ah, pensavo Don King Bong. Che cacchio stavi facendo? <ride> Volevo prendere Marco007, però qui è cambiato per sbaglio. Mi sa che questa è l'ultima, se dura due minuti. Quanto tempo c'è ancora? 28, secondo te Ah vabbè, faccio io un'altra poi Ah no, no, così la prossima volta inizio io dico, Sì, che bello No. Ma perché c'ho sempre Pac-Man? Perché tu scegli casuale allora? E perché ti arrabbi quando uso Kirby e eh? ti no. arrabbi quando Mica uso mi arrabbio, Mica Mi cambia il mi cambia il Sì, mi dici sono in napo Sono un po' deluso E, non e così ti faccio felice Comunque, un, un ho notato che il terreno fisico solo non è affatto un problema cioè a me non ha dato fastidio nella battaglia prima. Ho semplicemente sfammato il caricamento del pugno e poi gli ho tirato una testata. Ma scusa, esiste Fishman? No! E eh, ah, non è durata neanche un minuto, quindi ma te la devi fare. Oh ma. yeah! Tre, tre minuti. Sì, quello è il punteggio massimo impactano. Ah. Strange. Perdiamo tempo così la possiamo iniziare. E dai, che poi si arrabbiano i fans. Non è vero, vabbè. Si arrabbano i ventilatori. Ah, certo. Um, non di qua, facciamo che vado. Ah. Di qua. Oh! Finisci da! Chi sono sei due qua? Daisy! il a tempo vinci dentro il tempo limite, e se senti apparliamo come avversari, o no? Project uh, zero Come, E ah, la no. è la saga di queste qua? No. Devo usare questo? No. Perché c'è la musica di Luigi Smash? Lui um. non lo so Questo è Luigi's Mansion 2 niente consigliato Sì, è Luigi Sansion 2 Oddio Oh che cosa uh, vabbè, vabbè Facciamo veloce l'ultima Ma è svantaggiato quando c'è la freccia di giù? Là. Sì Oppure sono io svantare so Ah, è lui. Wii! C'è Peach e Daisy, perché? Perché c'era scritto Peach e Daisy, però tu non l'hai letto. C'è però io leggo. Io leggo quando leggo. Prima mi dici devi leggere e poi non leggi tu. Oh no, assistenti! No, no, no, quella, quella quando ti fotografa ti, da, fi, ti fa danno. Lo so, meglio. Hai... Attento al mini. Attento al mio.. Ma non la posso uccidere? Che ho fatto? Che okay, lasciamo stare, via via, no, no, no. L'ho evitata? No, non vedo. Lo... Ti paralizza e ti fa danno. 19. Sì, ma quelli non, non stanno prima. a fare nulla. 23. Pieno. Ah, ti ha avvelenato. Ecco, ora ti ha avvelenato. una testata al soffitto, madonna. <ride> ma stai attento, che sei avvelenato. Ora non più. Lo posso dire, all'infinito. Ah, Perché non viene qui... Vieni qua codardo. Codarda. Guarda. No. Mio Dio. Ah, smettila di scappare. <ride> Povero Pac-Man che prende sempre Oh, stare. mio Dio, ho distrutto Ok, il 31, distrutto. inizio io. Ho distrutto pure un quarto di casa, mamma mia. Okay. Perché sono resistenti al veleno? Perché capita? Blocco Pov, le origini di Kirby. 1992 non è, ancora, non è ancora stato inventato il NES. Cioè il NES era già passato di moda. C'era il, il Game Boy, c'era. Ma <totipo> ah, poi sub... mi sta dicendo che il Game Boy è uscito dopo l'Internet il Certo! N sono, sono confuso io Nintendo Entertainment System è stata la prima console Io ho sempre saputo La seconda Super NES e poi è, è stato inventato il Game Boy Ma io Game ho sempre saputo il contrario sono, sono, Secondo sono. te inventano prima quelle portate e poi quelle casalinghe Sono confuso eh vabbè. vabbè niente ci vediamo alla prossima rovinata. parte la mia fatto è rovinata quindi ci vediamo alla prossima parte di Smash Bros. Ultimate. in cui probabilmente sarà guarito e si sarà fatto una ricerca, ricerca no, una ricerca su wikipedia sulle origini non penso wikipedia. alla prossima quindi. Ciao! ciao